Okay. Buongiorno a tutti, buona domenica Buonasera a tutti, buon domingo è bello poter essere tutti quanti qua insieme È bello poter stare qui tutti juntos Però la cosa bella Quello che stavamo dicendo prima con eh, Vittoria. È quando tu vedi come lo Spirito Santo guida ogni cosa no? E' quando vedi es come que lo Spirito Santo guida ogni cosa Come eh, l'intercessione è connessa con la predicazione della parola come la, con la predicazione della come la parola anche che ha detto Pamela è connessa con quello che sta dicendo la predicazione della parola e come la, la parola di Pamela è connessa con quello predicazione della parola e questo è qualcosa, è qualcosa di meraviglioso perché ti rendi conto che lo Spirito Santo che ci sta guidando perché ascoltate che c'è lo Spirito Santo che ci sta guidando persone da diverse parti del mondo persone de da differenti del mondo diverse culture differenti Diferente storie dall'Italia da Mallorca, Mallorca. dall'Argentina senza sapere niente nada. senza mettersi d'accordo senza stare d'accordo alla fine parlano della stessa cosa parlano lo mismo perché lo Spirito Santo guida ogni cosa che è il Santo che cada cosa. E oggi parleremo di un argomento importante. E oggi di importante. Perché è arrivato il tempo dell'adempimento della sua promessa. Siamo in questo mese di preghiera. E la preghiera è importante. E la è importante. Per fare in modo che la nostra preghiera si realizzi, che la para, nostra promessa si realizzi. che la nostra promessa si realizzi non è che abbiamo una promessa ah va bene stiamo a posto Dio lo farà c'è qualcosa da fare questa cosa è la preghiera però sta arrivando il tempo dell'adempimento di tutte le sue promesse vogliamo leggere Ezechiele capitolo 21 dal versetto 21 al versetto 23 nel versicolo Ezechiele 21 eh, capítulo 12 ah, es aquí el 12 Capito. del 21 al 23 desde el versículo 21 hasta 23, 23. y fue a mi uh, palabra de Jehová diciendo hijo del hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel diciendo prolongarse a los días y perecerá toda visión? diles por tanto así ha dicho el Señor Jehová haré cesar este refrán y no repetirán más este dicho en Israel dile pues se han acercado aquellos días y la, y la palabra de toda visión. Si son avvicinati oh. días in cui visione si en que la palabra de la visión se si Y è arrivato el, tempo del de sue promesse. el tiempo del adempimento de las promesas. Molte volte eh, mi ricordo de cuando, eh, de un año fa, stavamo in Italia, hace unos años estábamos en Italia y a se, se me gustaban mucho las fragole. E quindi un giorno prese un seme di una fragola. E gli ho la semilla di una fresa. E l'ha seminato nel giardino che avevamo dietro casa. E lo posso nel giardino che avevamo dietro di casa. Poi è andata a dormire, no, si dormire. E la mattina appena ci ha fatto una corsa giù. E la mattina appena desperto, è esperto a arrivare avanti. Perché si voleva mangiare le fragole. Perché gli chiedeva combattre le fresa. E <ride> mi diceva e mi papà, ma dove stanno le fragole? E mi dico, papà, perché dove stanno la fresca? Io ieri ho guardato il seme. Ieri puse la semiglia. E io gli ho spiegato, dice guarda che anche se metti un seme, seme c'è bisogno del suo tempo affinché quel seme maturi. Tiene que tomar su la para Quindi vedi che fra qualche mese inizierai a vedere qualche fogliolina che esce. Eso, en unos meses, verás una hoja che sale. E poi vedrai questa pianta che cresce. Y la che cresce. E alla fine vedrai le fragole. Però prima saranno verdi. Pero primero, uh, saranno, saranno verdi. E dopo diventeranno rosse. E dopo saranno rosse è alla fine che mangierà le fragole. E al final ti ho la presa. Perché ogni cosa, Perché cosa ha il suo tempo per realizzarsi. Ha il suo tempo per realizzarsi però c'è anche qualcosa che noi dobbiamo fare durante questo tempo dell'attesa però è lo che dobbiamo fare durante il tempo dell'esperma Gesù ce l'ha insegnato quando ha parlato ha del Regno di de Dio Gesù non lo ha insegnato quando ha parlato del Regno di de Dio Gesù ha parlato molto del Regno di de Dio Gesù ha parlato molto del Regno di de Dio perché ignoriamo le cose del Regno perché ignoriamo le cose del Regno in Marco capitolo 4 dal versetto 26 al versetto 29 dal versetto 26 al 29 Jesús lleva la voz del reino de Dios. Jesús habla así del reino de Dios. Marcos 4, de 26 a 29. Decía más: Así es el reino de Dios. Como si un hombre, echa simiente en la tierra, y duerme, y se levanta de noche y de día, y la simiente brota y crece como él no sabe. Porque de suyo fructificaba la tierra: primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto fuere producido, luego se mete en la voz, porque así la, la sigue llegada. Arriva il tempo della raccolta. E' il tempo della siega. Però in realtà qua Gesù ci parla di tre tempi. Però Gesù parla di tre tempi. Ci parla del tempo in cui c'è la semina. Parla de, del tempo in cui se si sembra. Poi c'è il tempo in cui bisogna aspettare. È il tempo Di cui tu non sai quello che sta succedendo, e dice che Gesù. Non sai cosa sta passando. Cioè Gesù dice tu non sai come quel seme alla fine diventa una pianta. Perché tu sei non sai come la semilla si vuole una planta Però durante questo tempo dell'aspettativa. Però durante il tempo dell'asperativa. C'è qualcosa che succede intorno. C'è algo che passa da lì. Finché non arriva il terzo tempo. Hasta arrivi al terzo tempo. Che è il tempo della raccolta. Che è il tempo della recogida. Questa è una, è una simbologia, diciamo così, naturale. È una che tutti quelli che hanno il campo la possono capire. Che campo lo Però in realtà ha anche un significato spirituale. Però non ha un significato spirituale. Perché la prima cosa c'è un tempo per seminare. Lo primero, hai un tempo per Nella nostra vita niente è automatico. C'è qualcosa che noi dobbiamo fare. Che noi ah, va bene, Dio me l'ha promesso, quindi Dio farà tutto e io non devo fare più niente. No, non funziona così. Non funziona così. Il seminatore uscì a seminare. Il sembradore già sembrato. Questo significa lavoro. Ah, significa? significa no, vabbè, fa tutto Dio, io sto a casa mia e non faccio nulla. significa fare qualcosa. Significa fare altro e quella è una delle cose importanti che noi dobbiamo fare. E una delle cose importanti che che fare, è la preghiera. È la ora. La preghiera mette semi di fede nel regno di Dio. La ora uh, semi di fede nel regno di Dio. Di di la Bibbia dice cercate e troverete. La parola di Dio dice buscar e Bussate e vi sarà aperto. Tocate e vi sarà aperto. Non dice, aspetta fuori la porta e si aprirà da sola. No, dice, aspetta fuori la porta e si aprirà da sola. C'è qualcosa che tu devi fare. E' che tu que Questo molti cristiani non lo comprendono. Questo molti cristiani non lo intendono. Ah, Dio mi ha detto che un giorno andrò a, a predicare in Africa. Dio mi ha detto che un giorno andrò a predicare in Africa. Molto bene, che cosa stai facendo? Bene, che stai facendo? Sto aspettando. Sto aspettando. No, tu devi iniziare a seminare. Iniziati a preparare per andare in Africa. Vai ad una scuola biblica. Studia la lingua africana, lo swahili. Inizia a cercare di capire la cultura africana. Vai a conoscere dei fratelli africani. Fai qualcosa. Fai Inizia a seminare nella tua vita. Perché la promessa non arriva da sola. Perché la promessa non arriva da sola. È sempre il frutto di una semina. Sempre sei il frutto di una sembra. La Bibbia dice, la palabra dice, non vi ingannate. Ma vi ingannate. Quello che l'uomo semina, quello raccoglie. Quello che l'uomo sembra e lo ricoglie poche volte la Bibbia dice non vi ingannate. Poche la dice, eh, dice, non si ingannate e perché ci dice che non ci dobbiamo ingannare? Perché, perché è facile che ci inganniamo perché, è facile che non... perché pensiamo che tutto lo faccia Dio perché pensiamo che tutto la Dio ah vabbè perché Dio ha deciso Dio il gigante sì però Davide ha dovuto prendere la fionda con la, la, la, la, la pietra però David ha trovato la onda, quella rocca. Metterci il coraggio di andare davanti a al un gigante alto 6 metri lui piccolino. E davanti a un gigante altissimo e il peggentino. Mica era facile. Non era facile. Quello era il seme della fede di David. Questa era la, la, la, la semiglia della fede di David. E quel seme portò frutto. E questa semiglia di un frutto. Non è che all'improvviso il gigante è morto da solo. È che il gigante si è morto da solo. C'è stato qualcosa che è stato dovuto. si è dovuto seminare. Que que e quindi anche se Dio ti fa una promessa nella tua vita, Pero, se una in tu vida, ci sarà qualcosa che tu devi fare. Algo que que qualcosa che ti porterà a vedere questo frutto. A vedere frutto. Quindi la prima cosa è il tempo della semina. Ah sì, è il tempo della Ecclesiastes capitolo 11 verso 6 dice così. Ecclesiastes capitolo verso versicolo 6 dice così. Ecclesiastes 11 6 Por la mañana siembra tu simiente, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si esto es lo otro, o si ambas cosas son buenas. al siembra tu simiente por la mañana, semina tu seme la sera, y por la noche, mas siembra algo, el... fae qualcosa, haz algo, Parla a habla a la gente de Jesús. Perché se tu non parlerai, no hablarás, non ci sarà un seme lanciato, no una lanciata, non ci potrà essere una pianta. No una il secondo tempo tiempo, è il tempo di aspettare. E qua è un grosso problema, un gran problema. Perché la gente non vuole aspettare. La gente no ah, io ho chiesto questo a Dio. Ah, io le esto a Dios. E adesso Dio me lo deve dare. Me lo tiene dar. E non arriva niente. E passa un, un giorno, passa due giorni Passa un giorno, due giorni Però Dio mi deve dare questo, perché non me lo dà? Dio mi dare questo, perché non me lo dà? Ah, Dio è cattivo è male. Ah no, Dio non, non mi ascolta Dio non mi escucha. Chissà, forse è diventato sordo No, Non funziona così È, così. è che quando tu pianti un seme C'è anche un tempo in cui bisogna aspettare perché bisogna aspettare? Perché che Gesù ce lo disse per l'agricoltore. non lo dico per l'agricoltore. L'agricoltore non sa quello che succede sotto al terreno. L'agricoltore non sa tutto quello che oggi magari con la scienza si conosce. Cioè che il seme deve passare per un processo. Cioè che la deve passare per un processo affinché possa iniziare a vedersi la pianta e poi dopo il frutto Para la y luego el fruto. così è con Dio Así es con Dios. non tutto arriva all'improvviso no la maggior parte delle volte ci sarà un tempo di aspettare la de las veces habrá un de che cosa dobbiamo aspettare? Que que che le situazioni intorno cambino che la situazione al reddito cambia. Che Dio inizia a muovere le circostanze intorno a noi. Che Dio le circostanze dall'allo di, di noi. E molte volte anche le circostanze dentro di noi. E le volte cambiano dentro di Perché il nostro cuore deve cambiare. Perché il nostro corazone deve cambiare. Dio non ci darà qualcosa che noi non siamo in grado di poter usare, sopportare. Dio non sarà qualcosa che non possiamo sopportare. Quindi lui prima lavora dentro di noi. Però dentro di noi. Per poi darci quello che noi stiamo chiedendo. C'era una volta un video che mi mandò gloria. Allora, un video che mi mandò gloria. Su Instagram, Instagram, Di una persona che stava pregando. Di Da ah. tanto tempo. Che stava molto tempo e c'era l'angelo che andava a parlare con Dio. E stava con Dio. E gli diceva, guarda, sta pregando per questo, guarda, sta pregando per questo. La mia, la e alla fine Dio dice, ok, fra due giorni che arriverà la risposta? E ah, bueno, Dio al final le dice, in due giorni le, le arriverà la risposta. Con tutti i dettagli, con tutte le cose che lui mi ha chiesto. Con tutto che mi ha chiesto, con i dettagli. E il giorno dopo si alza la persona? Il giorno seguente la persona si levanta Ah, non basta, mi sono scocciato, non prego più. è bueno, <ride> non voglio più. E l'angelo che faceva la faccia? L'angelo. fatto tutto il suo lavoro e, e adesso? È tutto il lavoro <ride> Così siamo noi molte volte. ci stanchiamo di aspettare. Ci cansamo di aspettare. Ah, siamo abituati al fast, food, al, al fast food al McDonald's. Tu arrivi là subito gli danno il panino, ti fa il bocadillo e te va. Ho un, un caffè, e poi dopo il caffè sa di liquirizia. Che il caffè lui sa di liquirizia, <ride> <ride> bueno, <sempre> <ride> Non funziona così, non funziona così. Quando Dio fa qualcosa, quando, la fa buona. Algo, e le buone cose hanno bisogno di tempo. Perché Dio deve cambiare tutte le circostanze intorno a te. Dio va a modificare l'equilibrio dell'universo. Dell per darti una risposta. Per darti una risposta. Come apostolo, Dio deve cambiare l'equilibrio dell'universo. Non so se lo sapete. Non so se lo sapete. Ma c'è una famosa legge scientifica, Però è una legge scientifica. Che dice che un battito di ali in, di una farfalla in Cina, che dice che, um, di una in Cina Può cambiare il tempo in Valencia, in stato, medio. il medio. Questo è qualcosa che è stato dimostrato. Che è dimostrato. Quindi immagina Dio per darti una risposta a te. Ma di Dios, una come devi andare a modificare tutto l'universo affinché quella risposta ti arrivi sì, come che deve essere? Para que esa te justo como tiene que ser. Dobbiamo imparare a sapere aspettare. Dobbiamo a sapere E cosa faccio quando aspetto? E quando Devi pregare. Orare. Per questo serve la preghiera. Per questo serve la ragione. Sapete, da Daniele stava pregando per una risposta. Daniele stava orando per una risposta. Però quella risposta è stata bloccata dalle tenebre. Esa risposta stata bloccata dalle tenebre. Però lui non si è fermato, ha continuato a pregare. Però lui si è Fin quando non è arrivata la risposta. Hasta che non è arrivata la risposta. Con la nostra preghiera, con la nostra orazione, noi possiamo accelerare questo tempo. Possiamo accelerare questo tempo. Perché possiamo eh, fermare il nemico che sta cercando di fermare noi. Perché possiamo parar il nemico che sta intentando pararnos a nosotros. Non so se è chiaro. Non so se è chiaro. La nostra preghiera può fermare il nemico che sta cercando di fermarci. Di parare, per questo è così importante. Per questo, è importante. per questo abbiamo deciso di fare questo mese della preghiera. Per siamo il mese della Perché abbiamo ricevuto le promesse. Perché riceviamo la promessa. Però queste promesse sono state bloccate, fermate. E, e allora dobbiamo imparare ad avere pazienza. pazienza. Ad avere fede però. E combattere per le nostre promesse. Dobbiamo combattere per la conversione dei nostri familiari. De dobbiamo combattere per la conversione della gente di Valencia. Dobbiamo combattere per una Chiesa grande e benedetta a Dio. Una e Abbiamo la, la promessa, una promessa. Però dobbiamo imparare a pregare nel tempo dell'aspettativa. Dell Ebrei 6.12. En hebreos, uh, sí, hebreos 6, 12. Dice algo que a mí me llamó mucho la atención. Dice algo que me llamó mucho la atención. Me ha esculpido particularmente. Me, sí, me llamó la hebreos 6, versículo 12. Hebreos 6.12 12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. Guarda quanto è precisa la parola di Dio. Di Siate imitatori di quelli che ricevono per fede e per pazienza. Si Que seáis imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas, pero inicio dice: non diventate dice que No diventate pigri, y allá dice: No non perezosos Como, de la parte me dice que devo avere pazienza, por un dice que tengo que tener paciencia y de la otra parte que, non devo lado, que no tengo que ser perezoso, como diceva Pamela prima. Como antes No debe essere vago, no tengo que ser vago, porque. ¿Por perché devo avere fede. Tengo tener fe. devo avere pazienza. Tengo tener Ma devo continuare a pregare. Però devo che orando. Non devo essere pigro. No devo continuare a pregare. Devo che orando. Il tempo della pazienza, della fede. Il tempo della È il tempo della lotta. Tempo della lotta. Tempo della lucha. La Bibbia parla della battaglia della fede. Ed è una battaglia spirituale che si combatte con la preghiera. È una battaglia spirituale che si pelea con la orazione. Ah, quanto è facile quando la gente dice Va bene, ma tu aspetta, poi Dio risponderà Sì, ma non è spera così nel divano Non è sperare così nel sofà No, no, no, è aspettando, combattendo È sperare però peleando Dice Dio ricordami le promesse che ti ho fatto Dio dice ricordami le promesse che ti ho fatto C'è una promessa sulla tua vita una promessa C'è una promessa E devi... Avere fede e pazienza, tener fe Elia ebbe pazienza. Elia Dio gli dice di, fare una Dio dice di fare una profezia: ah, non pioverà fino a quando io non dirò la, una, parola. No, io resta, che io dico una parola e poi ha dovuto nascondersi vicino ad un ruscello cerca de un, un corvo gli portava da mangiare un corvo le comida. beveva dal ruscello beveva del, del poi dopo si, si finisce anche l'acqua del ruscello termina del, del e quindi lui deve andare da una vedova tiene una e questa vedova la Bibbia dice che lo sostiene per tre anni Ah, dice la parola che la vita lo sostiene per tre anni Ed Elia lì per tre anni aspettando di dover dare quella parola E Elia sta tre anni esperando per dare la parola Tre anni con la vedo ha più il tempo del ruscello Tre anni con la viuda ma il tempo del rio Cioè immaginate Elia lì ad aspettare con pazienza che arrivasse il giorno in cui si compisse quella parola Ma Elia Elisa lei sperava con pazienza il tempo che si compiera la parola. Cosa stava facendo? Che stava facendo? Guardava la televisione. la televisione. Guardava la partita del Barcelona contro il Real Madrid. Mirando il partito del Barcelona contro il Real Madrid. Che cosa stava facendo in questo tempo Elia? Che stava facendo in questo tempo Elia? Sicuramente stava pregando. Stava orando. La Bibbia dice che lui era un uomo che pregava intensamente. La parola dice che lui era un uomo che orava intensamente. Che pregava che dovesse piovere e pioviva, pregava che non dovesse piovere e non pioviva. Che, che, eh, che quando orava che tenía che llover, llovia, e quando orava che non tenía che llover, non pioviva. Però usa un termine. Però usa una parola pregava con forza. con forza pregava con passione, con passione. pregava con insistenza. con insistenza fino a quando non arrivava la risposta, la risposta. era un uomo che sapeva come aspettare era un oggi noi non sappiamo come aspettare no aspettiamo però aspettiamo no, no dobbiamo aspettare con speriamo speriamo Insistenza. Con, insistenza con passione, con, passione. Con, forza. con forza intercedendo e pregando intercedendo e David, David. fu un come re però il giorno dopo non è che si alzò ah che bello sono re. il giorno non si pensando, ah che lindo sono re. È dovuto passare per tutto un processo, tutto un lavoro di Dio. Di Dio. E ha dovuto avere pazienza. E dovuto avere pazienza. Ha dovuto essere perseguitato. essere Avere problemi e difficoltà. e difficoltà. Il fatto che Dio ti dia una promessa. Che di una promessa non significa che non avrai difficoltà. Non non difficoltà. Anzi, Todo lo Se c'è una promessa sulla tua vita se hai una promessa in tua vita è molto facile che il diavolo cercherà di e mi fa sì che il diavolo rubartela per questo devi pregare affinché oh. quella promessa non ti sia tolta esa no te, no il diavolo ha cercato tante volte di togliere la promessa a David il a la a David. Volevano, ucciderlo ha matarlo volevano ucciderlo lo fece perseguitare. Lo Alla fine scappò in un regno straniero. Alla fine Cercò non in ogni maniera di togliergli la promessa. In maniera di la promessa. Però arrivò il tempo in cui David ereditò la promessa. David la promessa. Anche Giuseppe. Mio Dio gli aveva fatto una promessa. Le aveva una promessa. Ma dovette rimanere lì 13 anni in prigione. 13 anni in la poi Tu era schiavo. schiavo. Immaginate una persona aspettando più di 13 anni una promessa. Una per más de 13 años una Però promessa. Dio lì parlandogli nei sogni. nei sogni. Sviluppando lui là la sua relazione con Dio. E relazione con Apprendendo come si può governare una prigione che fu quello che dopo utilizzò per governare la nazione, che che per governare una nazione. il tempo di aspettare il tempo di non è un tempo inutile, è un tempo, inutile. È, un tempo è un tempo necessario per fare in modo che tu possa crescere, che crescere per fare in modo che le cose intorno possano cambiare alrededor cambiar, e in modo che la promessa possa arrivare la promessa pueda amen Sapete un giorno un uomo stava camminando? Un uomo un giorno stava camminando. E vide un bozzolo di un bruco? E bueno. vio un Un, bozzo. un bruco? Bueno, un bruco? Un gusano? Che si stava trasformando in farfalla? Vale, Che si stava trasformando in marip mariposa. E voi già sapete che quando eh, i bruchi si devono trasformare in farfalla io quando gli gusano si devono trasformarsi in manica. Fanno intorno a loro come una gabbia di protezione, una cascara, no? Facendo tipo una cascara. E quindi quest'uomo vede che la farfalla stava cercando di uscire da questa cartuccia, da, da, da questa roba. E questo l'uomo vede che il gusano stava cercando di salire dalla cascara. E non ce la faceva. E non poteva. E quindi prese una lametta da barba d'ora. E ruppe praticamente questa. Uh, questo bozzolo e rompiò la cascara e la, la farfalla poteva uscire e la farfalla è pratica la mariposa poteva salire però praticamente cadde a terra però al suolo perché non riusciva a volare perché non poteva volare e quell'uomo non capiva cosa era successo io sempre non intendeva che aveva passato fino a quando non incontrò un biologo Hasta que no un biologo e questo biologo gli spiegò guarda hai fatto una cosa sbagliata che ti equivocaste perché quando la farfalla deve uscire da questo bozzolo, la tiene que de la cascara, deve fare uno sforzo per uscire. Tiene que e questo sforzo fa sì che i muscoli delle ali siano completamente formati. Quindi tu andandogli a togliere quel problema, Así que ese problema la farfalla non ha potuto sviluppare le ali. La mariposa non pudo las alas. E sì. non ha potuto volare. E non volar. Ed è morta. E si morì. Apostolo, cosa vuoi dire con tutto questo? Apostolo, che vuoi dire con questo? Che Dio permette delle situazioni nella nostra vita. Dio permette situazioni nella nostra vita. Per fare in modo che noi sviluppiamo le cose che ci servono. Per che sviluppiamo cose che ci servono. Per poter volare. Per volare. Quanti vogliono volare? Quanti vogliono? Il tempo della, della spera, il tempo di aspettare. Il tempo della spera. Il tempo... Dove Dio sta facendo qualcosa, il tempo dove Dio sta facendo, un tempo che abbiamo bisogno per poter vedere la promessa, un tempo dove necessitiamo avere la promessa, un tempo che necessitiamo per vedere la promessa, però arriva il tempo in cui Dio ti dà la, la promessa, e quello il tempo in Dio mi diceva. la promessa. In questi giorni. Y lo que in Si sta avvicinando il tempo della promessa. Si de Si avvicina il tempo in cui vedremo le cose che Dio ci ha promesso. Si avvicina il tempo in cui vedremo lo che Dio ci prometteva. Ah, già abbiamo seminato. Abbiamo avuto anche il tempo di aspettare. Questo tempo dell'aspettare sta arrivando alla fine. Il tempo dell'asperazione sta arrivando alla sua fine. E arriva adesso il tempo della promessa. Sapete, anche Abramo era lì che aveva avuto una promessa. promessa. Però erano passati tanti anni e lui era triste nella sua tenda. Però aveva passato molti anni e lui stava triste nella sua tenda. Perché quando tu aspetti e passa tanti anni e passa tanto tempo diventi triste. Perché quando tu aspetti e passa tanti anni e ti vuoi triste. Immagina Abramo tutti quegli anni senza avere un figlio, come era triste. Abramo tutti questi anni senza avere un amico, lo triste che stava. E mentre era lì, ad un certo punto Dio gli dice una cosa. Ahí, dice Esci da quella tenda. Sal Esci da quella tristezza. Conta queste stelle. Conta le puoi contare? Contar. No, non le posso contare. No puedo. Così sarà la tua discendenza. Tu e poi gli appare insieme, Dio insieme a due angeli, lo va a trovare nella sua tenda. Con lo en su e dice, fra un anno... Sara avrà un figlio e dice: In un anno, Sara tendrà un hijo. E Sara si mette a ridere. E Sara si pone a ridere: può mai essere? O no, può essere? Abramo pure dice: Vabbè, signore, sì. è meglio che Ismaele viva davanti a te. Dice: buono signore, almeno se Ismaele sta davanti a te, mia moglie ormai è vecchia, mia esposa già è vecchia. già non ha più il ciclo, già non tiene la regola. Signore, dove? Sì. Vabbè, è proprio una barzelletta dice: Sono sì, cisterna, però passa un anno, <ride> però passa un anno, <ride> Fue, fue. Fue, fue, fue. El llanto, el llanto de un bambino. de niño. La gente dice, ¿cómo es possibile? La gente dice, ¿cómo es possibile? Sara che era sterile. Sara che era sterile. Adesso ha un figlio. Ahora tiene un hijo. Cuando no lo può avere? Cuando no puede tenerlo. A 90 anni. A 90 anni. Cioè quando aveva l'età per avere figli non l'ha Quando le aveva l'età per avere figli non lo avevo. E adesso che c'ha 90 anni che figli. E poi con 90 anni. Che è successo? Che passò? Non poteva essere una cosa umana. Non era umano. Dio doveva manifestare che lui era Dio. Dio doveva che manifestare che era Dio. Quando Dio deciderà di darti la, promessa, Dio darti la promessa, non sarà qualcosa di umano. Non sarà, algo umano. sarà qualcosa che quando succede, sarà anche quando passa, La gente alza la mano e dice questo per forza è Dio. La gente le dirà, Esto è Dio. Vale il tempo di, di seminare. Okay, il tempo di e vale tutto il tempo quello che noi dobbiamo aspettare. E vale la pena tutto quello che tenemos aspettare per poter avere quello che Dio ci ha promesso Dio ti ha fatto una promessa. una promessa però ci sono delle condizioni alla promessa, la promessa. dobbiamo fare attenzione alla promessa, con la promessa. perché quando Dio dà la promessa ad Abramo, da la promessa a Abramo gli dice due cose dice lascia la tua terra tu e lascia la tua parentela tu... ci sono delle situazioni che non permettono alla promessa di realizzarsi nella nostra vita. La prima è il posto dove stiamo. Dio non poteva benedire Abramo in Mesopotamia. Perché era un posto pieno di idolatria. Perché era un pieno di idolatria. E quindi Abramo esce dalla Mesopotamia. E ad un certo punto si ferma ad Aran. Aran è metà del cammino. Che metà del cammino però manco là Dio lo può benedire però Dio lo lui deve arrivare alla terra promessa e Dio non ti può benedire nel posto dove ci sono i peccati. in una vita di peccato o in una condizione di peccato E non ti può benedire neanche al 50% del cammino. Dio ti deve benedire nella terra promessa. La terra che lui ha promesso. E la seconda cosa? Abramo dovette liberarsi dei lot. lot. L'ot significa velo. È un velo. Era una persona Lot Era una persona. che non permetteva ad Abramo di poter vedere liberamente. Che non, le permitia, Abraham, liberamente. non so se le avete conosciute all'inizio della conversione. Non se all'inizio della fede. dicono, ah ma tu stai andando in chiesa. Dicendo, andando ma sicuramente ti hanno fatto il lavaggio del cervello. Sicuramente ti, sono la... ti il cervello. Ha un velo che cerca di oscurare. Il fatto che tu possa vedere Dio. Tiene un velo che oscurare relazione con Sono persone che invece di incoraggiarti ti buttano a terra. Sono persone che invece di animarti ti tirano al suolo. Invece di dire, ah ti è successo questo, preghiamo insieme. Invece di dire, ah ti è successo questo, juntos. Ah ti è successo questo? Ti è questo? Ah vedi, Dio ti ha abbandonato. Dio ti ha abbandonato. Vedi, Dio non esiste. Dio non esiste. Ma le dici Dio e muori. Ma tu sei si muore. Non so se le avete conosciute. So Suppostamente sono fratelli e sorelle. Suppostamente sono irmanos e irmãs. Che vengono dalla Chiesa. Che viene la Chiesa. Però tu non puoi vedere la promessa, Però tu non ver la promessa. Con una persona a fianco che cerca di buttarti il velo davanti agli occhi. Con una persona a che intenta un velo davanti agli occhi. Non puoi vedere la promessa se tu hai fede e cammini con persone che non hanno fede. Non puoi vedere la promessa se cammini con persone che non hanno fede loro ti, ti abbatteranno Io ti porteranno sulla strada che non è buona ti per, un che non è buono. per questo Dio dice ad Abramo separati da loro e noi dobbiamo separarci dalle persone che non hanno fede dalle persone che fanno i discorsi e sempre parlano di cose negative quelle che noi ci andiamo a prendere il caffè e stiamo felici e ce ne torniamo a casa tutti abbattuti che ci hanno preso come un cestino della spazzatura e ci buttano addosso le loro, le loro spazzature e ci tirano insieme su basura non servono queste persone no abbiamo bisogno di persone che ci esortano ad andare davanti alla fede persone che ci ad andare davanti alla fede persone che tu dici guarda io sto combattendo questo gigante ce la possiamo fare andiamo a distruggere cinque giganti oggi possiamo giganti oggi lo sai, io credo che Dio possa guarire i malati. Io credo che Dio possa l'infermo. E l'altro dice ok andiamo all'ospedale andiamo a imporre le mani alla gente malata. Dice, bueno, vamos all vamos a persone che ti spingono, ti spingono nella fede. No, persone che dicono, ah vabbè, ma tu credi ancora a queste cose. Le no, persone che dicono, bueno, buono come Veramente credi alla, alla Bibbia? Sapete, una volta me lo dice un fratello. una no, volta la lo dico un hermano. Quando parlavamo di pregare per una sorella. Parlavamo di orare per un'ermana. Ed ero un leader della chiesa. era un leader della Vabbè, ma che preghiamo a fare? E dice, bueno, però, pa, che ora? <ride> È meglio che si, si rassegnano. meglio lo acepten, Facciamo una cosa, andiamo a controllare la famiglia. Andiamo a controllare la famiglia. Ma come possiamo noi stare ne, nella leadership e consigliare alla gente? <ride> De no tener fede. Come possiamo essere liberi y, y aconsejarle a la gente de aceptarlo? Supuestamente pastores. ¿Dónde llevas tu la gente? Dove la gente? Abbiamo bisogno di gente che la gente che crea. E attenzione all'impazienza. E Abramo ebbe ben Avram tu impazienza e per questa impazienza fece il figlio con la serra e per questa impazienza il figlio con la serva, quante persone ho visto perdersi per impazienza? Quante persone si vino perdersi per impazienza una volta mi disse una persona: una una persona. Io, voglio io, voglio io voglio servire il Signore però perché devo fare questa scuola? Perché devo la scuola? Perché mi devo formare? Perché devo formarmi? No. no, non voglio perdere tre anni non per studiare, non devo perdere tre anni studiando, sono passati dieci anni han pasado 10 anni. Sta ancora perdiendo años. Y sigue perdiendo años por la perdendo anni. la fretta. Per la presa. Arrivò el, el tiempo del cumplimiento de la promesa. está arrivando, también para nosotros. no tempo del compimento della promessa. Sé Sta girando piano, se non so se conto. Non so se te conto. Ma fatto che Dio ci ha detto la misma cosa anche con Vittoria. El hecho de que Dios nos dijo lo mismo con Victoria. Y que nos dijo lo mismo con Pamela, es fatto che È una conferma che questa parola si compirà velocemente. E va rapido. la Biblia dice? que cada palabra sea confirmada ogni Sia o tre por dos o tres testigos questa è una chiave spirituale del regno è una chiave spirituale del regno quando Dio ti vorrà dire qualcosa quando dice che c'è qualcosa è quella cosa è certa ed è veloce che deve succedere questa cosa è certa e ti deve passare rapido si, ti manda sempre due, due volte lo stesso segnale sempre ti manda due volte la stessa segnale o tre volte lo stesso segnale o tre volte lo stesso segnale il sogno che ricevette il faraone in Egitto il sogno che riceve il faraone in Egitto Giuseppe gli disse questi due sogni sono lo stesso sogno il faraone le dice, cioè José le dice e questi due sogni sono mismo sogno. E questo fatto che ti è arrivato due volte so che ti ha arrivato due volte. È una sì. conferma che la cosa succederà e succederà presto. È una conferma che sia qualcosa che passerà e passerà rapido. Qualcosa succederà. Presto. Algo passerà rapido. È arrivato il tempo del compimento della, del della promessa. Che è successo con Mosè quando è arrivata la promessa? Con arrivata la promessa. Era, Era lì nel Mosè. deserto. Lì Ormai tutti si erano dimenticati di Mosè. Todos di Mosè. Però all'improvviso qualcosa iniziò a bruciare. Algo iniziò a arder. Un rovo iniziò a bruciare. Una, iniziò a... No. Una, arder. Una iniziò a arder. Qualcosa iniziò a bruciare. Algo iniziò a arder. Era il tempo del compimento della promessa. Il tempo del della promessa. Gli è il E' arrivato il tempo del compimento della, del della promessa. Qualcosa sta iniziando a bruciare. Algo iniziando a quemar. Dentro di noi qualcosa sta iniziando a bruciare. Algo di noi sta iniziando a quemar. Qualcosa ci sta iniziando ad attirare. Algo sta a traere. Il nostro cuore sta iniziando ad ardere, e allora il nostro cuore sta iniziando a ardere. È arrivato il tempo del compimento della promessa. Lo senti? Guarda la persona che sta a tuo lato, e digli: è arrivato il tempo del compimento delle tue promesse. Dice: arrivato il tempo del compimento delle tue promesse. Allora vogliamo avere un momento per pregare? Vogliamo avere un momento per orare? Vogliamo salutare tutte le persone che ci seguono in diretta? Vogliamo salutare la transversazione che non si viene in diretto?